Giovanni e non ho nessun ecovillaggio, però ho la possibilità di proporre la, eh, la, la partenza di un ecovillaggio. C'è eh, del terreno a disposizione, c'è una casa a disposizione, c'è una sorgente e un laghetto a disposizione. <ride> Venite a Torino! <ride> Ah, c'è una bellissima vista, vista di, si vede Torino, si vede la pianura, si vede il Monviso. Gli eh, voglio bene questo posto. Eh, oggi eh, sono vent'anni che praticamente non viene coltivato, adesso ultimamente sono riuscito a trovare qualcuno che invece mi coltiva circa fa un orto di circa 2.000 metri quadri eh, la disponibilità è di circa 1000 metri quadri di coperto la disponibilità è circa di metri eh, quadri di coperto e al momento è, in parte, eh, è strutturalmente valido gli interni invece sono in gran parte da decidere, da impostare a seconda poi del eh, programma che potrebbe poi essere definito con qualcuno. In questo momento quindi chi fosse interessato, eh, probabilmente più tardi ci possiamo vedere e incontrare, eh, il posto è a San Raffaele Cimena che è a 15 km da Torino ed è a 15 km dall'aeroporto a 3 km dalle autostrade.